E passiamo a parlare del Laurino, eh, 18 anni di esperienza nel rapporto Uomo-Fiume, eh, Peter Ecker e Caterina Ghiraldo, ovviamente provincia autonoma di Bolzano. Allora, buongiorno a tutti. Sul, ah, okay, okay, scusa. Okay. Allora, buongiorno a tutti. Eh, parlare in 12 minuti di tempo di 18 anni di esperienze di lavori che sono stati fatti lungo il corso dell'aurino è, è abbastanza riduttivo, ma io e il mio collega dottore Eicher eh, cercheremo di fare del nostro meglio. Eh, quando si parla di Aurino non possiamo non parlare del piano di gestione del basso corso del torrente Aurino, è un progetto pilota eh, in Alto Adige dal 1999 nato sui positivi esempi oltre Alpe, ci riferiamo soprattutto all'Austria, alla Drava, e al bacino della Drava, del, del, del Danubio e della dell Mura. L'area di studio è di circa 6 km quadrati, interessa un'asta fluviale di 15 km, interessanti i comuni di eh, Brunico, Gais e Campotures. Ci troviamo nella parte orientale della provincia autonoma di Bolzano, nell'omonima Valle eh, Aurina che parte dal eh, comune di eh, Brunico verso eh, nord-est. Perché proprio Laurino? Perché Laurino, eh, partendo, partiamo da un contesto particolare, un, eh, un bellissimo andamento meandriforme che ne fa uno dei torrenti alpini più caratteristici, ma di fatto un canale meandrizzato con specifiche eh, criticità dal punto di vista idraulico, con un forte rischio di alluvione in corrispondenza dei centri abitati di Villa Ottone e di San Giorgio di Brunico, la perdita per quanto riguarda la criticità ecologica, la perdita di aree ripariali e eh, il deperimento delle formazioni a lontano. Le cause sono sempre eh, le solite, lo sviluppo eh, antropico, le attività estrattive degli anni 60-70 in questa eh, particolare area e anche le nostre sistemazioni idrauliche a partire dal 1966 che hanno di fatto resi sicuri i conoidi ma depauperato completamente l'aurino di un eh, fondamentale apporto di materiale solido. La conseguenza è la drastica, eh, la drastica riduzione delle aree alluvionabili anche per tempi di ritorno molto bassi in seguito ad un abbassamento del livello della falda e del fondo dell'alveo. Abbiamo quindi due esigenze fondamentali da conciliare, da una parte le esigenze idrauliche e dall'altra parte le esigenze ecologiche di questa porzione di territorio, cosa che può avvenire necessariamente, ed è così che è avvenuta, attraverso quello che possiamo definire un approccio integrale, o meglio, cercare la migliore difesa possibile dalle piene per le zone abitate e le infrastrutture, ma nel contempo conservare, migliorare e aggiungerei ricostituire ove possibile condizioni ecologiche pregresse. Questo può avvenire attraverso questo piano di gestione del basso corso del Torre in Taurino, con, eh, però eh, senza dimenticare anche tutte quelle che sono le esigenze, le aspirazioni, le, le funzioni, le attività che si svolgono in questo determinato eh, terri territorio. Questo significa quindi non pensare solo alla difesa della natura, alla protezione dalle piene, o meglio pensare questi come i eh, eh, nostri binari fondamentali, ma cercare di, eh, nel, nello stesso tempo di trovare un equilibrio tra tutte quelle che sono le altre funzioni, che possono essere l'aspirazione ricreativa della popolazione, lo sviluppo produttivo, lo sviluppo ed ampliamento dei centri abitati, le attività agricole. Per fare questo, già, per, già dal, dal 1999 è stato costituito eh, quello che definiamo un gruppo di lavoro, ehm, gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia eh, per la protezione civile, nella fattispecie dal dottore Eicher qui presente, che non è altro che una, eh, una, una, un gremio eh, di tutte le eh, di tutti i rappresentanti, eh, i di, di, di portatori di interesse che gravitano nel territorio, quindi i rappresentanti dell'amministrazione pubblica comunale e provinciale, i rappresentanti dell'agricoltura, del turismo o delle associazioni ambientaliste. Ciò significa che gli interventi che vengono realizzati, vengono eh, realizzati sempre in un eh, consenso trasparente e discusso che rispetti anche quelle che sono le aspettative della popolazione. L'obiettivo è la definizione di linee guida eh, ad esempio per la protezione dalle piene, eh, proprio per garantire la migliore protezione possibile per i centri abitati e eh, all'epoca era stata proposta ad esempio la costruzione di quattro bacini di ritenzione dalle piene per un tempo di ritorno trentennale proposta rifiutata, ma io aggiungerei per ora da agricoltori e politici in quanto in seguito all'entrata in vigore del piano della zonizzazione del pericolo, certamente ci sono argomenti che dovranno ritornare ad essere ridiscussi e in questo consenso il gruppo di lavoro svolgerà un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda gli interventi di eh, riqualificazione, eh, dal, 1000, dal 2003 fino ad oggi sono stati realizzati 16 interventi di rivitalizzazione in questi 15 km eh, di eh, tratto fluviale, su superfici che sono afferenti interamente al demanio idrico. Eh, ci concentriamo ora su una, eh, su una eh, zona eh, nella quale sono stati realizzati la maggior parte dei nostri interventi, che si chiama GAZAUE, è un'ampia ansa del Laurino a monte del comune centrale del comune di Gais. Come si può eh, vedere dal, dalle carte del catastro storico era già evidente la meandrizzazione dell'area. Eh, dell Questa è la situazione pre-intervento del 2000. Si vede in, nella parte centrale un'attività un estrattiva e il eh, ponte eh, provvisorio sul Laurino che conduceva all'area di estrazione in orografica a sinistra. A questo è seguito nel 2006 la realizzazione di un primo intervento di allargamento e di raddoppio della larghezza dell'arve in orografica destra. Nel 2009-2011 ulteriore intervento di allargamento più a monte, intervento di allargamento più a valle del ponte di Gais e contemporaneamente il taglio totale della vegetazione del lontaneto e deperiente per predisporre, e realizzato nel 2016-2017, alla realizzazione di un braccio laterale come compariva da carte storiche. La situazione è attualmente è così, eh, in, in, re, procederemo eh, la settimana prossima con i lavori per la rinaturalizzazione e rivitalizzazione di questo areale qual era quello dell'ex eh, ditta EHOBAG eh, dal nome della ditta che eseguiva le escavazioni. Eh, per il confronto tra il 2000 e il 2018 passo la parola al dottor Eichers per il commento sui dati. Grazie. Eh. Ecco, grazie. Ecco, uh, Il confronto praticamente dai rilievi del 2000 al 2018 uh, lo vedremo uh, adesso brevemente e possiamo anche prendere dei dati che sono non nostri, sono dell'Università di Bolzano, per esempio qua un uh, lavoro di tesi di laurea di uh, Steinmann che ha seguito anche Andrea Adrioli. E qua praticamente vediamo eh, evidenziato il tratto della Gazzaui, dove prima abbiamo visto questi eh, interventi la situazione del 2000 e la situazione del 2017 dove più che altro eh, ci appare l'allargamento e soprattutto questa diversificazione degli habitat che si sono sviluppati tramite questi lavori. Poi eh, il risultato eh, dall'aspetto acquatico per il, la questione dei pesci è molto eh, piacevole nel senso che praticamente anche la popolazione o eh, le specie si sono eh, diversificate la, cioè, dal 2000 al 2017 che sono i dati dell'ufficio Cacciapesca della nostra provincia e il sorprendente è che c'è una nuova specie che prima non è stata rilevata, che è questa praticamente lampetra. La, la, <coughs> Poi uh, abbiamo incaricato uno, uh, uno studio per uh, rilevare i cambiamenti per la strutturazione o la vegetazione, e qua in azzurro uh, è rappresentato la situazione del 2000 e in azzurro scuro la situazione del uh, 2018. E vediamo uh, praticamente un abbasso uh, dei ontaneti causato anche per uh, fa poter fare questi uh, Um, interventi di RIC però sono, non sono persi perché praticamente i P8CA P8P a ah, sono saliti e questo è un dato molto interessante e <coughs> Un altro dato molto interessante è la situazione dell'agricoltura, le aree agricole si sono uh, trasformate e intensivate, praticamente in questo periodo 27 ettari sono diventati uh, arattivo, praticamente mais e la coltivazione di mais comporta degli effetti che si uh, possa anche vedere nel, uh, nei rilievi del, uh, per gli anfibi, e anche qua la situazione del 2000 in azzurro e uh, la situazione del 2018 dove praticamente uh, l'unica rana verde maggiore si è, uh, è aumentata e il resto è, uh, si è ridotto di molto. E questo uh, il relatore um, Florian Gasser uh, collega veramente strettamente anche con l'intensificazione dell'agricoltura perché la, uh, i habitat acquatici tramite questa rivitalizzazione si sono aumentati di tanto, no? De, Del 2000 di 36 a quasi 80. Una per l'aspetto dei uccelli anche qua abbiamo uh, dei cambiamenti e più che altro si, si deve dire che il martin pescator quest'anno quest non è stato rilevato e uh, però abbiamo dei dati sicuri che c'è ancora, però l'ultimo anno che um, abbiamo visto era molto nevoso e ha inciso anche alla presenza di. Del Martin pescatore. Però quello che è molto piacevole è che il Piro Piro Piccolo nel 2000 era migrante e adesso ce ne sono sette stanziali. L'andamento uh, <coughs> per uh, l'inondazione è anche tanto piacevole perché se adesso non so quanto si riesca a vedere ma comunque questa linea qua, questa rossa è l'area la, uh, di in inondazione della TR-150 e dopo questa realizzazione adesso già con la portata trentennale c'è questo allargamento di queste aree uh, dei montaneti veramente vitali in futuro. Però il rischio idraulico rimane perché a San Giorgio eh, anche con, tramite o dopo questi uh, interventi la, il rischio rimane ancora e adesso stiamo lavorando per una ritenzione, cioè praticamente di uno spostamento delle aree di inondazione delle aree uh, insidiate fuori in campagna, praticamente dove fa meno danno e proprio questa uh, strategia dove uh, incontriamo il conflitto, il conflitto perché dobbiamo utilizzare il terreno privato e se utilizziamo il terreno privato mh diventa difficile. Però Inter. siamo anche dato questa lunga esperienza con la relazione della popolazione, abbiamo fatto sempre dei passi piccoli e questo ci ha portato una, un aumento della fiducia che non facciamo delle cose così volute ma stiamo uh, guardando il sistema e stiamo dialogando con la popolazione e questo ci incoraggia di poter realizzare un intervento molto meglio. E proprio... Peter, dovresti concludere. Sì, Scusa. adesso penultima. <ride> e Proprio anche queste iniziative per coinvolgere la popolazione la riteniamo molto importante perché solo che quello che noi conosciamo e viviamo è prezioso e per questo queste iniziative sono veramente importanti. Ho portato la foto del convegno del 2012, ma tanti si riconoscono ed è proprio questo che vorrei porre, anche incontrarsi. È molto importante e ringrazio il CIRF per queste iniziative ed è molto importante che noi interessati alla riqualificazione ci incontriamo e diamoci coraggio per andare avanti e migliorare. Vi ricordo che questi del Laurino sono gli interventi che sono tra i finalisti del nostro premio, quindi insomma sì, eh, lo ricordiamo per pregiarci. Una domanda, una. Allora, l'inserimento di Special Lock, una situazione che sembra un E sembra che invece in Veneto e in Trentino e a Bolzano non sia un problema, allora mi chiedevo se fosse per motivi legati alla spinta autonomista per le persone per cui è la in Veneto. Io penso che sia allora, problemi iniziamo, iniziamo ad averne anche noi, ma non in maniera così, così massiccia come molto probabilmente, appunto, in Veneto. Eh, io penso che una delle, delle discriminanti sia sostanzialmente la temperatura. Per ora riusciamo ancora a tenerlo tra virgolette sotto controllo, sì sarà da porsi il problema nel momento in cui aumentano come comportarsi in merito a non, favorirne, a non favorire con i nostri interventi di, di ampliamento e la diffusione più, più a valle. Per questo che anche noi cerchiamo la collaborazione con, eh, con l'Università di Bolzano, che se è qua presente, il professor Andreoli, <ride> eh, nel senso che per noi anche capire cosa fare nei confronti di, di, di queste piante eh, dà delle indicazioni, eh, indicazioni dal punto di vista tecnico fondamentali su come tarare meglio i nostri interventi. Vorrei aggiungere che stiamo lavorando... Su terreni demaniali, da noi la situazione se andiamo fuori eh, nel terreno privato è uguale, no? perché se guardiamo la zona tra Merano e Salorno dove veramente lì, eh, la coltivazione è così lunga e fitta, lì diventa veramente difficile, però anche lì bisogna eh, iniziare a questo processo.